Buongiorno e benvenuti al quotidiano appuntamento con l'informazione con i temi del fisco e del lavoro. IF News, la striscia informativa di informazione fiscale che normalmente viene pubblicata alle 13.30 e che quest'oggi esce alle 15.30. Diamo un'occhiata ai principali temi della giornata a partire dalla pace fiscale nuovo saldo e stralcio delle cartelle in arrivo con le ultime novità e poi il taglio del cuneo fiscale dovrebbe essere la priorità del nuovo governo per il 43% di lettrici e lettori. per quanto riguarda invece il bonus 150 euro quando arriva i tempi d'attesa per ricevere i pagamenti e ancora sport bonus 2022 si apre la seconda finestra per le domande con la scadenza del 31 ottobre l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda la trasparenza dei contratti di lavoro arriva all'archivio di CCNL e norme infine un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it partiamo subito dalla pace fiscale nuovo saldo e stralcio delle cartelle in arrivo le ultime novità sono all'interno dell'articolo di Anna Maria D'Andrea che riguarda la pace fiscale ci sarà una nuova edizione del saldo e stralcio delle cartelle in arrivo tra i punti al centro dell'attenzione del nuovo governo Ancora in via di definizione c'è anche la chiusura agevolata delle pendenze con il fisco, tra le ipotesi quella di un condono strutturato su più binari e lo stralcio fino all'80% dei debiti e di importi fino a 3.000 euro. Il punto è all'interno dell'articolo che riguarda appunto la pace fiscale con un nuovo saldo e stralcio delle cartelle sattoriali tra i punti al centro dell'attenzione del governo in via di formazione. In attesa che prenda il via l'iter formale per la formazione del nuovo governo di centrodestra, capeggiato da Fratelli d'Italia, emergono le prime indiscrezioni sulle novità allo studio tra queste un posto di spicca occupato dalla nuova pace fiscale. Per le cartelle esattoriali, in essere, una delle proposte in campo consiste nel saldo e stralcio all'80% per i debiti di un importo più basso, ma non è l'unica misura allo studio, si lavora anche ad una tregua fiscale per le situazioni che precedono la cartella esattoriale con il pagamento di una sanzione forfettaria e la rateizzazione automatica delle somme dovute. I dettagli sono all'interno dell'articolo. Cambiamo argomento e proseguiamo con il taglio del cuneo fiscale. Dovrebbe essere la priorità del nuovo governo per il 43% di elettrici e lettori. L'articolo è di Rosi Delia e riguarda la flat tax è il taglio del cuneo fiscale, il primo intervento da mettere in atto per le elettrici e i lettori di informazione fiscale che hanno partecipato al sondaggio sulle priorità fiscali del nuovo governo. In secondo piano la riforma dell'IRPEF, le aliquote IVA e le misure emergenziali. Anche in questo caso i dettagli sono all'interno dell'articolo che contiene i risultati del sondaggio con le relative percentuali delle misure che sono state ritenute priorità per il nuovo governo passiamo al bonus 150 euro quando arriva i tempi di attesa per ricevere i pagamenti nell'articolo di rosi Delia sul bonus 150 euro la tabella di marcia dei pagamenti autonomi e professionisti lo ricevono dall'inps o dalle casse professionali insieme al bonus 200 euro mentre i percettori del reddito di cittadinanza i pensionati con le mensilità di novembre più lungo invece l'iter per disoccupati e stagionali solo per fare due esempi una panoramica sui tempi d'attesa è all'interno dell'articolo proseguiamo con lo sport bonus 2022 si apre la seconda finestra per le domande con la scadenza al 31 ottobre l'articolo di francesco rodorigo riguarda appunto lo sport bonus 2022 dal primo ottobre scorso al 31 ottobre è aperta la seconda finestra per presentare la domanda. L'agevolazione prevede un credito d'imposta del 65% in favore delle imprese che donano risorse per manutenzione, restauro e realizzazione di impianti sportivi pubblici. Le domande devono essere inviate tramite PEC al Dipartimento per lo Sport. I dettagli anche in questo caso sono all'interno dell'articolo che spiega anche come fare domanda per il credito d'imposta. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda la trasparenza dei contratti di lavoro, arriva l'archivio di CCNL e norme. Fa il punto ancora in questo caso Francesco Rodorigo, il Ministero del Lavoro comunica che è operativa la nuova area del sito dedicata alle norme e ai CCNL da applicare secondo le nuove regole di trasparenza dei contratti di lavoro del settore privato. L'archivio del CNEL contiene tutte le principali disposizioni normative e i contratti collettivi applicabili, accessibili e consultabili liberamente. Passiamo all'ultima parte della rassegna stampa che è dedicata come di consueto all'economia, a partire dalla sezione del Corriere.it che apre sull'Italia, che rischia un inverno senza gas, domanda a stoccaggi, forniture, cosa sapere nell'articolo di Valentina Iorio e poi bollette dai bonus di Ener alle rate di intesa, gli aiuti alle aziende contro i rincari e i numeri del giorno 78% riguardano le vendite di super yacht, chi compra al posto degli oligarchi russi e 80% invece è relativo alle bollette con i maxi rincari per il gas appunto fino all'80% tariffe mensili anche per la luce. L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi si intitola Gas e petrolio dall'inizio della guerra l'Italia ha già pagato 10 miliardi di euro alla Russia è l'analisi di Federico Fubini sui rapporti tra l'Unione Europea e la Russia in particolare su quanto ha già acquistato il nostro Stato in attesa di ottenere l'indipendenza